Grazie Presidente, prima di affrontare l'argomento della delibera io ci tengo a precisare eh, su delle, delle cose che ha riferito il consigliere Figliomeni. Allora, innanzitutto quando la delibera è arrivata in commissione, è arrivata in commissione e non mandato copia ai componenti della Commissione, compreso il parere, il parere della, della dottoressa eh, Baroncelli e citava di confermare il parere espresso con un'altra nota di protocollo del 27 luglio 2015. E il parere logicamente è negativo si rimanda a un altro protocollo è facoltà di tutti i consiglieri fare accesso agli atti per avere i protocolli io leggendo la proposta di delibera le motivazioni per cui è negativa le conosco benissimo perché ho conoscenza del tema quindi invito i consiglieri ad utilizzare gli strumenti in loro possesso inoltre non è affatto vero quello che le dice che noi non siamo a conoscenza del piano e che il piano ci è stato prodotto dal eh, dal dottor Sasolla in commissione, la commissione non ne era a conoscenza. L'atto del piano era una copia per la consultazione inviata dall'UNAR alle associazioni. Lei può essere libero di avere le sue opinioni, ma questa maggioranza collabora continuamente con l'assessorato ed è a conoscenza di quello che si produce. Quello era un atto che doveva rimanere riservato perché era per la consultazione e non era ancora disponibile pubblicamente. Quindi io invito le persone a parlare con cognizione. Tornando alla proposta ecco, di delibera... Ecco appunto, intervenga sulla delibera, può dire le stesse cose intervenendo direttamente sul tema della delibera. Ma io non credo che ce ne sia Andiamo bisogno. Avanti. Tornando al, alla delibera, questa, questa storia dei campi è nata nel 2008, è nata con l'emergenza dichiarata da, da Berlusconi, allora il, presidente, il ministro dell'interno era Maroni che era, era alleato con le forze che adesso stanno proponendo questa proposta di delibera i campi sono nati con alemanno e sono proseguiti con le amministrazioni successive che chi ha creato il danno e ha perpetrato il danno poi cerchi e trovi delle soluzioni a me sembra una cosa veramente indecente inoltre, inoltre se vi state facendo delle domande del perché non rispetti la strategia nazionale io vorrei che voi vi rendesse conto voi state parlando di aree di sossa non essendo a conoscenza del fenomeno perché non tutte le popolazioni rom sinti e camminanti sono di fatto nomadi e posseggono un mezzo per sanzionare nelle aree di sosta inoltre sono i in luoghi secondo quanto indicato da questa proposta di delibera lontani dai centri abitati ecco non mi sembra proprio il massimo dell'integrazione mi sembra una ghettizzazione che fa ancora più schifo le campi rom per non, del fatto, per non parlare del fatto che questi campi nati con Elemanno e continuati con Marino sono, sono stati lo scempio perché hanno perpetrato uno sperpero di soldi che è andato a finire in mafia capitale e sappiamo tutti quanti che cosa è venuto fuori e sappiamo tutti quanti che cosa ancora sta avvenendo fuori. Voi non proponete soluzioni, voi proponete una... Una sorta di legalità che va bene solo a voi. Parlate di scolarizzazione e poi parlate di permanenza per sei mesi, quando la scolarizzazione prevede un anno, un anno scolastico completo. Voi non avete probabilmente idea, idea del fatto le popolazioni rom sinti e camminanti non sono tutte nomadi in in aula, sono stanziali un attimo solo consigliera silenzio in aula e ne approfitto per ricordare ai consiglieri che la proposta non è di gruppi politici è una proposta di iniziativa popolare quindi rivolgendovi alla presidenza intervenite nel merito di una proposta di iniziativa popolare consigliere Gaera non si preoccupi Prego, andiamo avanti. No, no, non sono distratta. Guardi, sono molto concentrata. Io penso che veramente sia, eh, non possa essere eh, considerata una soluzione quanto proposto da questa delibera, soprattutto perché riprevede una ghettizzazione. E soprattutto perché non prevede il rispetto eh, eh, dei diritti umani. La, lega, la legalità è una cosa molto importante e la legalità deve essere eh, pretesa da ogni persona eh, che vive o stanzia in questa città. Assolutamente sì, ma non è questa la modalità. Grazie. Per eh, io anch'io ringrazio i proponenti per aver portato all'attenzione della cittadinanza di Roma questa problematica ed è anche significativo che molte persone abbiano ritenuto eh, di sentire i diritti civili di queste persone eh, talmente importanti da andare ad apporre una firma. Mi ricollego però a quanto detto dall'assessore Baldassarre. Eh, purtroppo, per fortuna, questa delibera è datata. È datata anche eh, superata dalla, um, dal, um, dal decreto legge del case, de, dalle nuove linee guida per gli SPRAR che sono stati emanati dal Ministero eh, da poco. Quello che volevo dire è che comunque questa amministrazione sta ponendo molta attenzione a questi, a questi temi soprattutto eh, sia per il rispetto dell'individuo che sia da entrambi i fronti, cioè sia per il rispetto dei diritti della persona immigrata che viene e cerca asilo oppure che vuole anche solamente transitare, ma anche nel rispetto dei diritti umani eh, dell'abitante della città di Roma. È giusto che ci sia un'integrazione, è giusto che eh, si voglia eh, parlare di accoglienza diffusa, è giusto pure che vengano create delle sinergie anche con le amministrazioni locali per poter in qualche modo diminuire il numero delle persone che vengono ad essere accolte per ogni centro perché minore il numero ma questo in ogni contesto lo vediamo anche nelle eh, nelle classi scolastiche minore il numero maggiore l'attenzione che si può porre eh, all'utente eh, che mh, utilizza i nostri servizi quindi io mi ricollego a quanto ha detto il nostro Assessore. È superata anche perché le parole sono macigni e nell'articolo 2 io leggo il Sindaco procede entro due mesi dall'approvazione alla sottoscrizione di un protocollo. Sotto leggo ehm, i componenti della Commissione in collaborazione con la Prefettura di Roma. Allora, il Sindaco procede e può procedere ma non di imperio, deve essere sempre una collaborazione De e l'interlocuzione con la Prefettura e con gli altri antipreposti noi la stiamo portando avanti perché da come è scritto qui il Sindaco procede vuol dire che noi abbiamo piena autonomia e possiamo imperativamente chiedere ed ottenere e sappiamo tutti che soprattutto nel caso della Prefettura non è così. Stiamo comunque procedendo eh, a... Ad Una collaborazione fattiva e lo stava infatti dicendo anche l'assessore per eh, monitorare e anche per poter no, la invito eh, a concludere, consigliera. Sì, ed anche per poter avere una, un riscontro qualitativo eh, del, della distribuzione, in modo che in questa città non ci siano delle zone di serie A e delle zone di serie C, ma se avessimo tutte zone di serie B1. Magari, probabilmente, anche eh, le persone che vivono in quei territori non potrebbero, eh, potrebbero non accogliere eh, con diffidenza le persone immigrate che vengono a risiedere in quei luoghi. E io vi annuncio il nostro voto di astensione